Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Anche per quelli che non te certamente questo che può ha seguito. anche okay, io un libro per te devi sapere che in Spagna c'è uno studioso okay? una testa testamata come te di quelle testamate che è sempre curioso che ti ha sempre avuto come punto di riferimento che sei stato per lui un'ispirazione ha scritto un libro okay? dove in un capitolo parla di te e io te l'ho portato questo libro, okay, che è Fenomeni paranormali, e ti scrive una dedica, se vuoi te la leggo. Dice, caro Marcello, ciò che tu ci hai mostrato è un mondo meraviglioso, una realtà superiore e siamo in tanti che cercheremo di seguire il tuo cammino ho desiderato offrire un mio piccolo granello di sabbia affinché le tue esperienze possano arrivare a molte più coscienze è un grandissimo onore per me che tu possa ricevere questo libro grazie per tutto, con amore, Corre è eh? eh questo? è per te è ora allora. Ci vedo poco, sono tanti amici. Ne hai molto, tanti? <ride> oh, oh, oh, oh. anche di più. Tiempodemisterio.com en busca de la verdad.